E risposta sto ostile perché sto stile ti sposta Nella foresta di tra trabocca mi sa che qua tocca che si disposta Stemis non mi scostano, non pis mi disgustano Fade, fade, ma che fade, qua blefade, state sotto ate Per questo a te non mi accosta, sto a posto, non ho non mi presto Non ho, sto in sto posto dove si prostrano, su dove i folli si inchiostrano da soli a Asole, alzule, assuni, signore tranelli, tranelli e massuni, brillante, brigante, frizzante, tassoni, costo brusso giustioni, con l'asso negli assuni, lascio per gli assumi State in coma stante, per come andata che per comandare a casa l'hai succhiata comandante. Rimamante cada, manda a casa te il comandante. Non ci arrivi, non, non, non, non, non, non ci arrivi, manco se ci metti la prolunga. Chip loop, loop, loop. e GPS, prove, provette, promesse. vinti teste, teste, tessere connesse, tra chi sta a tessere commesse. Zizi, ridi, propizi, commesse, altro che messer. Venti connesse da un plasma, creano fan di un fantasma. Noi trattori, trattori, casma, ma il loro dramma è solo un ologramma. Si pari e pur pesci, lenze e bigattini, pare pa che vivi, solo quei gigattivi, tutti messi in riga e affini. mondovisione distorta, trasmissione, in trasmissione ininterrotta. Il sire col dire di rotta, tra cambi di rotta, tre tazze sul banco, spaccia nero per bianco, sporoni e purioni, ammaestrano il branco